Allora, grazie Presidente. Dunque, questa eh, delibera al netto degli elementi tecnici che la rendono complessa eh, mantiene la semplicità di un obiettivo, che è quello di una tutela di un, uh, di un territorio. Io ho chiesto di far scorrere qualche immagine proprio perché si evidenziasse il contrasto tra quello che, che era la Valle Galeria e di cui ne conserva ancora qualche qualche lato positivo e qualche suo splendore, è quello che è ad oggi eh, considerato anche la presenza dell'impiantistica che è presente, che dista una dall'altra circa, eh, anzi meno di due chilometri. Presidente, non peraltro però... È una delibera, a mio avviso, importantissima, proprio perché è una messa a tutela di un territorio ed è raro che in un consiglio comunale si discuta una delibera per una messa a tutela. Quindi io chiederei un po' di silenzio e anche un po' di partecipazione in aula, perché vedo molti assenti. Se c'è bisogno di sospendere, riprendiamo. Un attimo solo, con... consigliera. <ride> E riguardo alle assenze nulla si può circa il silenzio da parte dei colleghi eh, mi sembra assolutamente auspicabile per cui consigliera Mennoni prego consigliera invito i colleghi presenti a seguire grazie dicevo che essendo raro Essendo raro discutere una delibera che salvaguarda un, ter salvaguardia un territorio, secondo me è, è importante darle la giusta importanza. Il territorio, dicevo, è nel raggio di meno due, di due chilometri l'uno dall'altro, vede insistere circa undici impianti che trattano eh, la gestione dei rifiuti e non. Abbiamo cercato con la Commissione Capitolina Ambiente di cercare delle le strade più giuste per mettere a tutela il territorio. In questo caso abbiamo deciso di salvaguardare la Valle Galeria attraverso le norme tecniche attuative del piano regolatore di Roma Capitale. Eh, abbiamo chiesto infatti da prima di allargare il parco agricolo a Rone Galeria e eh, a seguito di approfondimenti dovuti e le giuste ricognizioni per trovare un iter più efficace possibile per renderlo. Eh, quanto più concreto questo, questo indirizzo abbiamo ehm, cercato di coinvolgere anche attraverso la delibera tutti i diversi livelli istituzionali che dovranno prendere l'impegno sia politico eh, che tecnico per portarlo a compimento. La Valle Galleria è un esempio lampante di come gli insediamenti industriali sprovveduti anche all'insegna di uno sviluppo che prevalica il rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini non convengono proprio alla luce di una un'avveduta analisi costi-benefici. Costi Effettivamente bisognerebbe fare uno studio approfondito sulla ricaduta che ogni impianto e che ogni eh, progetto eh, che si prevede su un, su un territorio ha sulla vita sulla quotidianità di cittadini ma sulla vita soprattutto dei cittadini abbiamo visto infatti sacrificare proprio delle vite per degli investimenti che delle volte hanno garantito dei profitti privati e che non potranno neanche mai essere risarcite in nessun modo nelle immagini io ho voluto rappresentare quello che è successo nel 2014 quando il Uh, sito che interessava uh, l'inceneritore dei rifiuti ospedalieri, ha, ha visto distribuire su tutto il territorio e, e tutte le aree coltivate, le aree agricole lì intorno uh, i rifiuti ospedalieri, appunto, contaminando i terreni circostanti. Noi poco tempo fa abbiamo anche eh, affrontato il rogo del TMB salario e non c'era altra scelta, Presidente, che individuare come sito temporaneo per la trasferenza malnome, il sito di malnome su cui non ho potuto fare a meno di manifestare il dolore per quella scelta, visti gli anni a manifestare contro la discarica di Malagrotta, contro l'inceneritore, tutti gli impianti che costituiscono per la valle una ferita, una valle che conosco bene perché è una terra che vivo quotidianamente, è una terra che racconta di storie leggendarie ma anche di splendori riconosciuti comunque dal Ministero della Cultura ma anche dal Ministero dell'Ambiente per l'impatto naturalistico e faunistico che ancora ha. Però è un territorio che comunque deve fare i conti con un passato, con un presente e con un futuro importante, invasivo, invadente di, di degrado. Una discarica che comunque ha eh, quasi più di 45 anni e che impatta eh, tremendamente sul territorio. Io eh, voglio eh, Raccontare come siamo arrivati con questa delibera in aula. Io ho protocollato questa delibera Presidenta ad agosto, una volta le delibera ad agosto venivano criticate perché avevano qualcosa da nascondere e di questo ce ne raccontano, cioè ci raccontano parecchio le cronache giudiziarie, prima della pausa estiva, prima delle pause natalizie venivano portate e protocollate delle delibere che nascondevano degli interessi che non erano certo quelli eh, dei cittadini. Io sì, ho depositato questa delibera d'agosto, restando comunque disponibile a rinforzare gli elementi tecnici del, di, del dispositivo, eh, questo lo dimostra il massimo emendamento che ho portato in aula, che accoglie tutti i contributi tecnici che sono arrivati dagli uffici. Ringrazio l'assessore Montuori e il suo staff perché hanno dato un notevole contributo insomma, alla, alla mia delibera, li ringrazio a nome dei cittadini perché comunque hanno integrato e valorizzato eh, la delibera che resta con un obiettivo sempre semplice e chiaro che è quello della messa a tutela, quindi tutto quello che ha fatto da contorno rafforzando l'obiettivo ultimo eh, è stato sicuramente utile e utilissimo alla causa. Noi abbiamo varato un primo maxi emendamento che abbiamo discusso nella Commissione Congiunta Urbanistica e Ambiente e un emendamento che eh, poi ho ritirato e integrato con le ultime osservazioni tecniche che sono arrivate fino a qualche giorno fa prima della discussione dell'Aula. Resta comunque il fatto, al di fuori di questi complessi appunto, aspetti procedurali, che eh, la delibera appunto, mantiene un obiettivo semplice e altrettanto semplice è la volontà che eh, mi guida come come cittadina all'interno delle istituzioni affinché questo territorio sia tutelato quanto più possibile. Io ehm, devo dire che nelle manifestazioni che, a cui ho partecipato nel territorio di Malagrotta ho visto partecipare tutte le parti politiche. Questo io lo devo, lo devo ammettere e mi auguro che questa cosa sia. Ehm, ribadita anche oggi con una volontà politica anche delle, eh, dei partiti che in questo momento si adono all'opposizione. Io eh, mi sono rimessa al giudizio dei eh, cittadini che hanno partecipato alle commissioni municipali e che hanno anche loro apportato dei contributi alla, alla delibera che mi sono sentita di aggiungere, hanno ehm, arricchito con il loro contributo e con la loro esperienza, per questo mi sento di dire che la delibera porta sì la mia eh, prima firma ma porta anche la paternità di tutti i cittadini che hanno lottato col cuore, con il massimo delle loro energie, anche in difesa di, eh, dei loro eh, parenti, dei loro amici che sono eh, rimasti coinvolti, comunque anche da patologie che sono riconosciute anche dalle ricerche epidemiologiche che caratterizzano purtroppo il territorio. Um, io... Eh, la delibera è rimasta a mia unica firma. Io mi auguro che durante il corso dell'Aula appunto ci sia impegno da parte di tutti i consiglieri di andare e sottoscriverla. Penso che fino all'ultimo momento possano farlo, anche contribuendo con eh, i loro eh, ordini del giorno, i loro emendamenti che sono disposta insomma, a studiare assieme all'opposizione. Oggi Presidente, ora al di fuori del caos che insiste in Aula. Eh, approviamo quindi questo, questa eh, delibera che, eh, un naturalmente... attimo solo consigliera allora non accetto più interruzioni né, soprattutto interruzioni dell'intervento della collega chi vuole può uscire prego consigliera dicevo quindi oggi approviamo quest'atto che secondo me secondo l'aula insomma sarà solamente il primo passo, serviranno degli impegni eh, politici a diversi livelli istituzionali che possano invertire la rotta, eh, mi auguro come dicevo poco fa che questo eh, passo lo percorreremo insieme al, all'opposizione perché eh, la pelle dei cittadini che ha pagato già eh, le ferite che sono state eh, portate sul territorio non, non abbiano eh, colore politico e pertanto ehm, mi auguro un, un voto unanime su, su questo obiettivo. La delibera naturalmente chiede eh, agli uffici di impegnarsi affinché, ripeto come ho detto all'inizio, affinché sia riconosciuto sul territorio della Valle Galeria l'allargamento di un parco agricolo con tutti i vincoli e con, tutto, eh, con tutte le azioni che sono previste o meno all'interno di un parco agricolo. Grazie.